buon a tutti in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo quest'elegante poncio coprispalla che io ho deciso di chiamare poncho noir innanzitutto vi voglio dare i miei migliori auguri di questo nuovo inizio anno se ho fatto bene i calcoli questo video dovrebbe uscire proprio il primo, il primo gennaio e quindi ci tengo a fare a tutti voi tantissimi auguri di buon anno con la speranza che questo anno ci porti finalmente qualche gioia e non soltanto tanti tanti dolori come l'anno passato detto ciò concentriamoci sulla creazione questa creazione io l'ho realizzata lavorando insieme due filati che sono il cincila lux della mistrico filati e io ho usato il colore nero con quello spru spruzzone di, uh, di, uh, di uh, luccichio e l'altro filato che ho usato insieme è il fiammingo il colore 03 che è lo sfumato che va dal grigio chiaro al grigio scuro ho deciso di unire questi due filati perché non volevo un poncio uh, tutto nero ma volevo dargli eh, qualche cosa in più e non solo i lucci, che io dato da Cincila lux per questo ho deciso di unire il fiammingo e vedete il risultato non solo luccica il poncio ma appunto questi sprazzi di eh, grigio che trovo veramente molto carini da quel tocco di brio in più all'intero um, all poncio naturalmente in descrizione vi lascerò il link per poter acquistare il mio stesso pilato anche negli altri colori innanzitutto vi dico che io ho utilizzato un totale di 400 grammi suddivisi con 100 grammi quindi un gomitolo solo del fiammingo che mi è totalmente finito tre gomitoli del cincila lux, di cui l'ultimo me ne è avanzato pochissimo e ogni gomitolo di entrambi i filati da 100 grammi quindi 100 grammi però del fiammingo 300 grammi del uh, cincila allux quindi un gomitolo tre gomitoli come sapete purtroppo del fiammingo la l'ametista ci è terminato ma ci sono tantissimi altri colori che potete usare o oh, è terminato, forse è rimasto un gomitolo, non mi ricordo però comunque potete usare gli altri colori del fiammingo e abbinarci il cincila lux eh, quello non color ma quello a tintonita per poter creare il poncio che vi piace e dargli il giusto colore eh, che più vi aggrada io per esempio vi consiglio che se utilizzate eh, il colore oceano del fiammingo potete abbinarci un cincila lux del colore ottagno o anche del colore blu oppure se utilizzate il fiammingo foresta quindi quello con le tontane del verde Potete um, utilizzare del fiammingo o un bel uh, giallo quindi per dare proprio quella cosa più accesa o comunque il verde che non si chiama verde ma non mi ricordo il Cincilalux che non nome ha però comunque potete veramente sbizzarrirvi e dare la giusta combinazione i colori per dar vita al poggio che più desiderate oppure come nel mio caso potete usare sempre il fiammingo numero 03 ma invece del Cincilalux potreste nero potreste usare quello grigio quindi veramente vi potete sbizzarrire e come vi ho detto io ho utilizzato 400 grammi 100 del fiammingo 300 della cincilla lux e ho lavorato con un 100 in numero 5 la lavorazione è semplicissima è un giro che va sempre ripetuto e questo è perché visto che comunque lavoravo con un filato effetto pelliccia non volevo caricare troppo con un punto complicato quindi ho deciso di optare per un punto classico molto molto semplice e ripetere sempre lo stesso giro questo ha dato vita a questo poncio che comunque vi posso assicurare che è caldissimo nonostante sia un po forato perché comunque vedete è un pochettino forato spero che così si veda meglio ecco forse così lo potete vedere meglio però vi posso assicurare che è caldissimo proprio perché so, l'effetto pelliccia dà quel senso ma dà proprio quel calore necessario per un poncio detto ciò eh, spero che questa lavorazione vi piaccia, ah forse non mi ricordo se vi ho detto comunque il mio poncio è largo 43 cm e largo eh, 140 cm quindi mi raccomando se lo volete fare più largo o più lungo dovete andare a fissare per forza un fiammingo in più perché io del fiammingo l'ho terminato tutto mentre del da lux eh, diciamo che comunque un altro gomitolo vi serve questo se lo volete fare o un po più largo o un po più lungo quindi detto ciò vi auguro ancora tantissimi auguri di buon anno, eh, se realizzate questo poncio mi raccomando come sempre potete taggarmi sia su Facebook dove mi troverete come Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Speruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o come Uncentando con i Filati se avete acquistato il filato presso la Mercedes Coletti o sul nostro sito Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial allora per realizzare il nostro poncio coprispalle io utilizzerò due filati che sono il fiammingo il colore 03, che è quello che è sfumato che va dal grigio chiaro al grigio scuro e il cc la lux nella tonalità del nero con vedete questo luccichio bellissimo allora io eh, come avete visto nel modello ho lavorato i due fili insieme purtroppo eh, se li lavoro insieme nella telecamera non si nota quindi ho deciso di farvi vedere il punto lavorando soltanto un colore questo che è il più chiaro per vedere un po la lavorazione come viene uh, però il punto è molto semplice quindi non, non ci saranno problemi però vi dico questo io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e la mia stola poncio è venuta larga circa 43 centimetri e io ho montato 66 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5 a cui va aggiunto una catenella per avere l'inizio uguale alla fine quindi se voi volete farla più più larga dovete andare a aumentare di 5 catenelle detto ciò io invece nel mio video qui vi farò vedere un piccolo campione dove ho montato 16 catenelle proprio perché multiplo di 5 più una catenella iniziale quindi vi faccio vedere come andare a realizzare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione prendo il filo entro nella prima catenella delle mie 16 che ho fatto e vado a fare una maglia alta allora vi posso assicurare che io già qui noto tranquillamente dove devo entrare ma lavorando con un altro filo che non è peloso si noterà molto di più la lavorazione ve lo voglio far vedere in modo tale da capire bene vedete ecco così si vede meglio vedete si nota molto di più sia le catenelle che la maglia alta perfetto quindi continuiamo dopo aver fatto il ventaglio andiamo a fare 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo salto 4 catenelle di base entro nella quinta e di nuovo ad fare il mio ventaglio e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta e continuo così per tutto il giro quindi 3 catenelle salto 4 catenelle di base 1 2 3 4 entro nella quinta e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 3 catenelle Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta che è la mia ultima catenelle di nuovo da fare maglia alta, catenella di separazione, e rientro un'altra maglia alta. Quindi veramente semplicissimo, ci giriamo con la lavorazione e vi faccio vedere il giro va sempre ripetuto. Quindi faremo una maglia bassissima per entrare all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglio e di nuovo andiamo a fare. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendiamo il filo rientriamo e facciamo una maglia alta 3 catenelle 2 3 saltiamo tutto andiamo nell'archetto del ventaglietto di non andiamo a fare una maglia alta catenella di separazione rientriamo un'altra maglia alta 3 catenelle e ricominciamo quindi vedete la lavorazione è molto semplice e come vi ho detto lavorando insieme questi due fili si noteranno molto di più la lavorazione quindi anche se userete filati di colori diversi e io vi consiglio veramente ci sono tante sfizio mm, combinazioni sfiziose che potete fare usando sia il fiammingo che il new, il, il, che il lux eh, tinta unita quindi veramente vi potete sbizzarrire e io come vi ho detto ho oh, preferito usare qualcosa di serale perché voglio poter finalmente usare questo poncino la sera, naturalmente, io vi dirò alla fine quanto l'ho venuta lunga il mio rettangolo. Eh, nella parte iniziale, comunque, già ve l'avrò detto. Comunque, vi farò sapere perché adesso la sto ancora lavorando. Eh, e um, una volta fatto ciò, vi farò vedere anche quanto come chiuderla e quanto chiude e, chi, e quanto chiuderla allora io ho terminato la mia stola e mi è venuta larga circa 43 cm lunga circa 40 cm adesso la voglio andare a chiudere per creare appunto il nostro poncio e per chiudere la faccio in questa maniera la piego su se stessa dalla parte più lunga in questa maniera e Adesso andrò a cucire dall'esterno verso l'interno. Vi dirò alla fine, naturalmente, quanto ho lasciato cucito in modo da creare lo scollo. Questo mi permetterà di avere un coprispalle eh, cucendo qui in alto e non come si cuce normalmente, di avere un coprispalle eh, a poncio eh, che si può indossare in due modi che penso avete già visto all'inizio del video. Quindi, ripeto: io ho, ho, ho lavorato per circa 140 cm, ho piegato a metà la mia stola, e adesso andrò a qui in alto i bordi, lasciando lo scollo per il mio uh, per far passare la mia testa. Quindi vi dirò alla fine per quanti centimetri sono andata a cucire. Allora, io ho cucito i miei le mie due parti e qui ho lo scollo eh, lo scalfo per far passare la testa e ho cucito per 40 centimetri e qui ho il collo, quindi qui mi passa la testa, per me va benissimo, è largo abbastanza, quindi ripeto, io ho cucito le due parti per 40 cm, non farò alcun tipo bordino, quindi il mio poncio è terminato.